Ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com appuntamento numero 8 della stagione della nostra diretta Martina Squarzanti, ciao Leo Biscuola arriverà spero Buonasera a tutti abbiamo già perso Leo ancora 10, prima 10 di cominciare secondi fa era con noi ecco ciao Leo entrata, entrata in scena è entrato buonasera Stefano buonasera a Mauro Leo ci sei? Non hai detto niente? non ti sentiamo non ti sentiamo aspetta che ti sparo fuori <ride> e ti devi riconnettere vabbè come, come al solito il bello della diretta ciao mattia vi eh, abbiamo fatto uno scherzetto nel senso che in realtà siamo stati in dubbio fino all'ultimo se fare questa diretta o meno perché non è che ci sia tantissimo da dire onestamente però due o tre temi da affrontare ci sono e quindi affrontiamoli anche perché in realtà in preparazione di questa diretta avevamo fornito Uh, anzi no, fornito non termine sbagliato Abbiamo recapitato un, in, un duplice invito a un grande ex della SPAL che in realtà non c'è neanche risposta ai messaggi io sono un po' offeso, non farò il nome Ci siamo rimasti un po' male vediamo Leo. se lo chiamiamo Leo ciao Leo. Sì, sì, ciao Leo ciao a tutti eh, ciao. intanto ciao di nuovo a Sara, ad Andrea eh, Leo Stefano. ti fanno i complimenti comunque la miglior partita di Triple L. Ah, ecco. Beh, beh, però, scusa. No, no, no, no ho eh, dei okay. complici, eh. hai dei complici. Ok, ma eh, vuoi venire a dire che, che vuoi il punto? No, cioè, non, no. beh, scusami, <ride> eh, io uh, la partita non l'ho vista, lo dichiaro già. Eh, allora no. <ride> eri in però Svezia, io... Faccio eh. parte del anzi noi abbiamo votato Tripaldelli, quindi se Tripaldelli ha fatto bene, ragazzi, il punto ce l'ho prende Tripaldelli lo non è neanche entrato nella top 3 dei voti di tribuna stampa, quindi Vabbè, ma per quanto c'è la simpatia a parte quindi. dei giornalai, ascolta, no, eh, no. Tripaldelli ha accumulato una media di 6,07 <ride> quindi Davanti a lui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giocatori. Quindi mi dispiace, non posso darti il punto. Buon tentativo, vabbè. però. Io non ho ancora detto cosa domanda. si vince. Non, abbiamo ancora, non abbiamo ancora stabilito. In realtà, Beh, bisogna che ci pensiamo. lo stabiliamo in base eh, a. Eh, sì, esatto. Ah, Alla eh, fine. No, alla fine, alla fine del giro d'andata, magari prenderemo una decisione, magari anche in base ai suggerimenti, Sara dice: la migliore è Tripaldelli non migliore in campo, è vero. Però in, que in questo giochino, qua diciamo, eh, dobbiamo determinare eh, chi è stato, diciamo, decisivo. Che poi, tra l'altro, in realtà Leo si era giocato Tripaldelli, ma come la magagna della partita, non come uno dei, dei più bravi. Quindi, se Tripaldelli sì, avesse preso, io adesso farò così. Tanto visto che il punto non me lo date lo stesso, io dirò un nome. Perché dovrei darti un punto? Ah, ah, dirò un nome a caso. E quindi, se è positivo, prendo il punto, se è negativo, prendo il punto lo stesso. Perché tanto già qua ho capito che c'è una mafia che. Vabbè, eh, al, di al di là della mafia, intanto Buzzo dice: Viviani, sblocca lì. Eh, fa faccio una, una divagazione, Buzzo. Eh, un mese rotti fa, quando abbiamo avuto Michele Cremonesi in diretta abbiamo lanciato l'hashtag ingaggiate Cremonesi e qualcuno l'ha ingaggiato perché ha firmato, per la, ha firmato per la Reggiana ora la Reggiana non è la più simpatica delle squadre ma siamo felici per Michele Cremonesi perché oggettivamente mm. era un po' uno scandalo che un giocatore con la sua esperienza e la sua qualità rimanesse a spasso, ha trovato un ingaggio in Serie C, tra l'altro con la Reggiana che se non sbaglio è prima nel suo girone e punta a ritornare presto in Serie B mm, già per quanto riguarda il nostro stupido giochino, visto che abbiamo aperto subito, la Marta se l'ha giocata Viviani, ma Viviani non ha fatto una partita memorabile, io mi ero giocato Mora e avevo detto uno di quei gol di Mora di testa. Allora, Mora non è neanche andato vicino a fare gol di eh. testa, però devo dire che quando gli è arrivato quel pallone che gli ha servito Mancosu, sotto il settore ospite, detto, tira in porta e caccia là dentro, invece ha deciso di fare un assist per Melchiori e mi ha portato via un punto comunque lo farò notare ah, a Luca credevo che tutto questo, questo pippone fosse per attribuirti almeno mezzo punto Madonna ma che ansia sì. che, che hai addosso no, non volevo no, attribuirmi niente è l'ansia da detto... competizione dai è esatto ho solo detto che Mora, <ride> ho solo detto che Mora ho solo detto che Mora avesse calciato in porta probabilmente mi avrebbe dato ragione invece ha preferito fare un assist per Melchiori. buon per lui perché Melchiori ha fatto ha fatto gol. Guarda che allora, se la sta prendendo Leo, che non gli dai il punto. È un po', no, è che Leo è stato a spasso negli ultimi sei giorni e è tornato al lavoro. Si è trovato due milioni di mail, e adesso è, è, è velenoso. Mm? È così, Leo, sì. vero? È andato più o meno. ok. Eh, allora, ehm, ciao Maurizio e Francesca. Scusami, Dimmi. comunque, accettiamo consigli per il premio? sì, per il premio e anche per la, prossima, sì, sì. per la prossima partita no, perché tanto facciamo, faremo diretta mercoledì e vabbè ehm, allora, primo tema di serata perché stasera facciamo la diretta un pochino più contenuta così me, Leo può andare a rispondere alle mail ehm, è, è, è, il, quasi il primo terzo di campionato se n'è andato perché 12 partite di, di 38 quasi il primo terzo di campionato è andato e, e ricordo che mh, poco tempo fa dopo 3 o 4 partite Clotete disse capiremo qualcosa in più su questa squadra dopo una dozzina di, di partite. Quindi, mm. co cosa, cosa abbiamo capito di questa squadra? Perché alle soste in genere si fanno due cose. I bilanci parziali e, e si comincia a pensare al mercato. Del mercato parliamo dopo. Eh, questo bilancio parziale cosa ci dice? Allora, io... Eh... Devo essere onesto, miro un po' intaccopinato, nel senso che… Sua... Beh, questo, questo aggettivo mi piace. È bellissimo. Nel senso che la sua ondata di entusiasmo che ha portato… Era in totale contrapposizione… La quarta ondata da... di la quarta No, la prima ondata di Tacopina <ride> eh, okay. Era in contrapposizione un po' con il mood un po' triste, e un po' tresso degli ultimi due anni. E quindi diciamo che eh, forse complice anche la, la partenza delle prime due partite, insomma, le prime due o tre partite, speravo che la squadra fosse un po' più su di dove è adesso. Non, mm. non sicuramente a primi posti, però eh, mm. che non fosse a nella della zona play-out. Ecco. Mm. Eh, tra l'altro, nell'intervista di Tarantino, che ha fatto Mauro Maraguti forse sì. anche Tarantino stesso si aspettava una cosa di questo tipo, perché ha anche detto che forse alla spalle eh, gli mancano quei tre punti che poi anche Clotet più di una volta l'ha ripetuto, quindi eh, non è un gran segreto. Però sì, diciamo che a livello di gioco eh, mi ha sorpreso, perché non credevo di poter vedere in così poco tempo con una squadra nuova ma comunque ancora con diversi interpreti di quella vecchia una, delle partite divertenti, ecco, perlomeno da subito. E quindi dal mm. punto di vista del gioco non ci possiamo lamentare, dal punto di vista dei punti forse qualcosina di più, speravamo che, che fosse meglio, no Marta? Beh, comunque è una squadra in continua evoluzione, quindi non so cosa avremmo potuto aspettarci di più sinceramente in queste, in questa decina, dopo questa decina di partite, no? Cioè è ancora tutto in divenire, c'è cioè ancora il mercato di gennaio, quindi... C'è un commento su questo tema che è arrivato ancora prima che introducessimo l'argomento, che è quello di Michele Gallerani, che secondo me vale la pena eh, elaborare, perché è un punto di vista che è, è un po' diverso dagli altri. Allora, Michele dice, si parla di salvezza quando hai due difensori da Serie A, Vicari e Capradossi, centrocampo con Viviani Mancoso e Esposito Mora, un giovane come Colombo veramente forte, i 14 punti sono veramente pochi secondo me. C'è invece Mauro che ci dice siamo assolutamente in linea con quello che con quanto ci hanno detto all'inizio. Anche mm. mm. Buzzo. Ha scritto: Buzzo dice: per me siamo solo ingenui. Se crescono, possiamo avere soddisfazioni. Mi aspettavo qualcosa in più dagli anziani, diciamo, più esperienza e personalità da parte loro. Allora un sacco di, di, di temi. Eh, per quanto riguarda il commento di Michele, mh, allora, i due difensori della serie A uh, allora, Vicari, ok, va bene. È un giocatore che in Serie A ha giocato tante partite, ci può stare Caprodossi. In Serie A c'è stato molto, molto poco, anche per via degli infortuni. Certo, se Caprodossi è quello che stiamo vedendo quest'anno, è chiaro che ha, ha lo spessore tecnico, ma anche eh, caratteriale per, per giocare anche il piano di sopra. Non so fino a dove, però, comunque ce la può fare perché si vede molto, molto di peggio in Serie A. Per quanto riguarda Viviani, per esempio, e Mora. Mora in Serie A eh, oggettivamente ha fatto fatica quando c'è stato Viviani fino a direi il 15 di agosto di quest'anno non avevamo la più pallida idea di cosa potesse combinare considerati gli ultimi due anni e mezzo della sua carriera quindi sappiamo che è un giocatore eh, di, di tecnica e, e di visione e tutto quanto ma avevamo grossi grossi dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo questo Viviani qua in Serie B è quasi fuori categoria mm, sì questo Viviani qua è roba da Serie A non lo sappiamo perché in Serie A poi entrano in gioco altre logiche e l'intensità è ancora secondo me più, più, più alta per quanto riguarda Esposito è un giocatore che forse ci aspettavamo di vedere più avanti nel suo percorso di evoluzione è ancora un po' lì mm, né di qua né di là, eh, Mancosu sì, ok, grande esperienza e tutto quanto però ricordiamoci che questa squadra è quella con l'età media più bassa della Serie B e ci sarà un motivo, perché se la Spalla ha l'età media di 24 anni mentre le squadre, per esempio, come il Lecce e così, vanno per i 27-28 tre anni di differenza, vogliono dire tanto diciamo che a livello di aspettative, forse eh, tutti si aspettavano qualcosa di più da Mancosu in termini Proprio di forse anche di realizzazioni uh, stesse, uh, se non in termini proprio di, di strappi nelle partite. Invece mm -hmm. Mancosu uh, e Clotet ne è contento, quindi probabilmente è anche quello che gli chiede, quindi, perché noi non lo sappiamo, effettivamente <ride> che compito ha Mancosu dentro le partite. Che compito Clotet ha? È, è abbastanza è chiaro che se gioca molto più indietro e a Clotet va bene, un motivo ci sarà. Si presume che l'allenatore gli abbia chiesto di fare di cucire i reparti e non di um, giocare subito addosso delle punte. Diciamo che io, qualcosina in più da lui, me l'aspettavo. Ecco, mm. Anche sulla scorta di quello che aveva fatto Ha fatto vedere… A Lecce, certo. Sì, però a Lecce c'è stato tre anni e alla spalla è arrivato da quattro mesi. Quindi… Mm. Sì, sì, per carità. Mm però cioè, poi, è comunque il che in mezzo al il, il branco di giovani eh, dovrebbe e probabilmente fa anche un po' da guida quindi sì, credo che abbia eh... una funzione un po' più ampia del singolo eh, certo, eh, però quello che volevo dire prima è che sì, ci sono interpreti che sicuramente in Serie A no, no, non farebbero brutta figura però dentro questo gruppo ci sono tanti ragazzi che o hanno debuttato in B perché la telata ha debuttato quest'anno, Dorazio ha debuttato, ok l'abbiamo visto pochissimo, però è un debuttante, per non parlare di Peda che adesso è diventato il titolare a destra in attesa di vedere cosa succederà con Dickman, ma anche lì sono curioso di vedere cosa farà Clotet, perché se Peda è questo e fa queste prestazioni, non sono così sicuro che sia giusto farlo accomodare in panchina, però anche lì vediamo, um, dopo hai preso uh, Tripaldelli che in B c'è stato molto poco, Uh, quindi insomma, hai una squadra anche di debuttanti in questa categoria, oltre ah, che qua. giovani, quindi… Ah, Orla, sì. cosa stavi facendo te nel 2002? A giugno del 2002, cosa stavi facendo? Mm. Ero... Avevo appena finito la terza superiore qualcosa del genere? Ecco, mentre tu finivi la terza superiore, io… probabilmente, non lo so… Eh, Vabbè, tu facendo. giocavi certo. con i Lego ancora, forse. Esatto. <ride> Con, già con le grubole cantieri probabilmente. Esatto. Piccoli eh, ingegneri crescono. Nasceva Steven Nadler, Che adesso io vorrei sapere da voi, sì. visto che la partita non l'ho vista, ne mm -hmm. ho visto solo degli spezzoni, Vorrei capire se è giustificato tutto questo clamore che c'è stato per l'esordio di, di questo ragazzone che a quanto pare ha ben fatto. Allora ha giocato un quarto d'ora in questa partita è chiaro che non, non è, non è un, un indicatore sufficiente no, per, per, per valutarlo però è chiaro che si tratta di un giocatore eh, che eh, piace a Clotet perché se ha a disposizione eh, Spaltro che aveva giocato a Reggio Calabria non bene eh, e ha deciso di mh, metterlo dentro come alternativa eh, in assenza di Dickman significa che qualcosa c'è più che altro Nador è un giocatore che ha sempre fatto il centrale nella sua pur breve carriera come Peda però a quanto pare Clotet ha questo gusto per l'adattamento dei calciatori e ama provare a svilupparne qualità diverse e che potrebbe essere una buona idea perché questo qua è un ragazzo con grande struttura i piedi non mi sembrano educatissimi però di, di, di Terzini coi piedi poco educati ce ne sono tanti e, e si arrangiano in altre maniere mm. secondo me questo è sintomo anche di grande coraggio da parte di Clotet mm, perché comunque non è scontato mettere dentro un ragazzo del 2002 tra l'altro straniero e che ha fatto solo un anno in Italia eh, nel campionato neanche di Primavera 1 nel campionato di Primavera 2 quindi quello eh, un po' più scarsotto Prenderlo, metterlo negli ultimi dieci minuti più recupero a Cremona eh, in una partita che nel secondo tempo era diventata orrenda perché c'è cioè, stato neanche mezzo tiro in porta, che però è limbilico e così, metti mai no, che sbagli un retropassaggio, sbagli gli scappi l'uomo, è sintomo uno di coraggio di coltet, due di personalità del ragazzo che è nato in campo e quel poco che c'era da fare l'ha fatto bene. A non questo proposito... Parla Le... mi sa che fatto... Ah, no, fatto detto, ancora, cioè, ha fatto, vedremo ancora. Lo vedremo ancora. Non capisco, cioè, secondo me... cioè, non capisco il clamore eh, che ho visto un po' sui social, un po' ovunque sulla mm. sua prestazione. Perché se io guardo solo il tabellino, effettivamente ha giocato pochissimo. Cosa fa? Sì, sì, sì no, ma andare. è entrato, ma, no, ma eh, non è che ha fatto, perché non ha fatto il tipo di debutto del ragazzo che si mette lì, fa il passaggino e così si nasconde, no, no, è entrato bello carico, cattivo andato a contrastare, cioè si è visto proprio che, che, che non, non era impaurito da, dall'idea di andare su eh. e quindi a, quello ha contribuito a, a, a definire questa buona impressione eh, e quindi siamo, sai, siamo curiosi di vedere il resto perché se eh, questo giocatore eh, che è stato preso per la primavera, sottolineiamo in così poco tempo è già entrato nel radar di Clotet, vuol dire che qualcosa deve avere al di là della scarsità di alternative in questo momento a proposito comunque di di grinta Massimo ci scrive alla spalla ma manca la grinta che sarebbe fondamentale in Serie B Edoardo invece ci scrive in questi giorni si è letto di tutto tra i commenti tra cui gente che si mangia le mani per moro non so in B cosa potesse fare uh, adesso ne parliamo e, ma il discorso della grinta a me non, non, non sembra che manchi anzi questa squadra aggredisce, cerca, cerca di andare a pressare, è sempre abbastanza puntuale nel recupero del pallone, mm. ci prova sempre, attacca l'area con tanti uomini, quindi non credo Ma che manchi se la grinta. C'è un difetto questa squadra, è proprio la grinta nel senso di andare all'attacco quando in realtà in certe circostanze dovrebbe essere per corta. Magari Beh, se, se, dipende, ah, Poi il, conc il, concetto il, il concetto di grinta poi è sempre un po' mh, aleatorio. Vorrei eh. che ci, Massimo ti spiegasse appunto magari cosa intendeva lui per Grinta, perché esatto. non mi sembra che questa sia una squadra che vada in campo impaurita oppure che non faccia la pagina? No, neanche un po'. No, è una squadra che è, è, è sufficientemente sfrontata. Poi, se la grinta è essere come, come Everton Lewis, allora è un altro discorso. però insomma. <ride> Cioè, quello... Stefano Vecchi che dice, aveva grinta la spalla di Marino? Ecco, quella è una squadra che non aveva grinta mm. no, nessun di vista, non ce l'aveva, ma perché nasceva da presupposti diversi. Perché era una squadra che veniva dalla depressione dell'anno prima, eh, che aveva giocatori che sono rimasti contro voglia, eh, che amavano di più eh, fare affidamento sulla tecnica, anziché eh, su, sull'intensità, insomma sull'impegno, e quindi... No, non aveva tutta sta grinta, ecco, insomma, noi non, non l'abbiamo mai vista. Vabbè, Mario va a tirar fuori la squadra di, di, di Biagio vabbè ragazzi. andiamo sempre vinto. Adesso apriamo l'armadio dei mostri praticamente. Mm, sì, è vero. Comunque abbiamo un eh... sacco di commenti quindi li leggerei e poi li commentiamo. Dai. Sì, no, infatti allora, vedo anche Sandro. Insomma. Allora, Sara dice, il Parma importa buffon che alza la media di esperienza eppure non sono lontani da noi. Verranno fuori i nostri giovani anche Tiam, speriamo. Yeah. Angelo dice comunque a fine partita a Cremone in 400 chiedevano a Mokieka Neger Grossi in difesa. Oh, sì. <ride> no, no. Beh, no, non so. Infatti il giorno dopo abbiamo pubblicato un articolo per spiegare chi è Steven Nador. Ma giustamente non è scontato. Anche perché in curva magari più di qualcuno era un po' annebbiato e poteva essere un po' non così presente. dai. C'è Anche posso... Sergio... Mangione, poi ce sono gli altri. Non che non abbia letto prima. Ah, le Leggeli perché io non li trovo. Allora, trovo io, allora, giochiamo con un modulo un po' spregiudicato. Finalizziamo poco per quello che creiamo e subiamo troppo. Ci vorrebbe un po' di equilibrio. In trasferta, abbiamo trovato la squadra in casa. Eh, abbiamo tolto la quadra in casa, nonostante l'immenso apporto ai tifosi. Facciamo pochi punti. Grinta, vogliamo parlare della squadra l'anno dell scorso? Preferisco questa. Beh, sì, è quello che si diceva, ma in realtà, poi questa squadra. Eh, Secondo sì, me non, non è vero che crea poco, è che finalizza poco, ma eh, creare i presupposti li crea spesso e volentieri, perché in area ci arrivi, sulla tre quarti ci arrivi, a tirare da, da lontano ci arrivi. Come ci eh, dava Clotet. Porta... Conferenze post gara. Sì, sì. Eh, Clotet ovviamente fa il suo gioco, no? non ha... però voglio dire, io mi ricordo partite della scorsa stagione, ripeto, presupposti diversi, caratteristiche diverse, interpreti diversi, in cui arrivavi a un'ora di gioco e non ti ricordavi un tiro in porta. I tiri in porta ci sono o i tiri fuori ci sono. Quindi la squadra gioca macina, e, e chiaramente subisce un po' perché va all'attacco, eh, vuole sempre vincere, far male, e poi entrano in gioco un sacco di, di, di, di elementi: di inesperienza, la sfiga, la disattenzione. Perché anche con la Cremonese, a parte quei primi cinque minuti in cui la Cremonese è arrivata come le, le, le, le truppe alleate a Omaha Beach. Cioè, eh, do, dopo la Spada ha fatto una buona partita è andata vicino al gol poi ha preso un, un gol un po' da, da pirla ma eh, vabbè, oh, quelli capitano cioè, purtroppo non è che ci si possa fare granché eh, lì c'è stata la, le coperture preventive sono andate a farsi benedire e la Cremonese ne ha approfittato infatti vi riporto un commento che non è scritto qui ma che mi ha, mi ha detto mio papà quando sono tornato eh, detto, allora Ciao, la esatto, salutiamo che tra l'altro è in in convalescenza per... No, diciamo, e, e da allora come è stata la partita? Lì mi ha risposto mm. i primi 6 mm. minuti la pensavo né 50. Nei 50. <ride> <ride> e, effettivamente, <ride> dopo li ho, li ho riguardati ah, sì. per vederli, solo quelli sì. che ho visto. I primi 5 I minuti sono stati brutti. <ride> Attenzione, mi, cioè, ci segnalano che la birra a Cremona era fi è finita a metà secondo tempo. Denunciamo queste nefandezze, dice Barla. Oh, e questo, que no, eh, questo è un tema grave, ragazzi, cioè, non si può finire la birra così presto. Eh, I primi 15 minuti li abbiamo schiacciati nella nostra area, dice Sandro. Sì, esatto. eh, allora, eh, comunque, per chiudere questo, questo, questo discorso, poi passiamo a un altro tema secondo me chiaramente la Spal se avesse avuto un paio di punti in più eh, riceverebbe giudizi un pochino più lusinghieri nel senso che sarebbe lì a metà classifica eh, adesso a, a 16 per esempio c'è la Ternana c'è lo stesso Parma che sta vivendo delle grosse difficoltà Due o tre punti in più saresti lì nel gruppone e saresti a due o tre punti anche da, da un piazzamento playoff perché dopo lì da, dalla pancia della classifica ai, ai primi posti playoff eh, mh, non c'è una distanza siderale la classifica è ancora abbastanza corta eccetto uh, per la coda perché eh, vediamo che eh, sotto la spalce ci sono Crotone, Alessandria, Vicenza e Pordenone che sono nelle sabbie mobili e, e, e dovranno far fatica per venirne fuori e, mh, quindi sì mh, temo che molti dei giudizi che, che riguardano questa spal siano condizionati dalla classifica Beh, e... come sempre taglio, sì, come, come se, sì, fammi finire il discorso come sempre, questo è il nostro paese non solo, è tipico però Clotet si sta sforzando di provare a farci ragionare in una maniera diversa di farci vedere il tutto da una prospettiva diversa di dirci, ok la classifica va bene a parte che lui ha detto una cosa potente l'ultima volta e fa, la classifica conterà da, da, da, la, da, da otto giornate dalla fine in poi que lì e dopo ca si capisce dove si va a finire ma prima fa, me ne frega il giusto ecco forse ehm, è davvero il caso di guardare la classifica e dire ok la classifica è questa ma togliamo la classifica dal nostro ragionamento, quello che vediamo in campo ci sta piacendo, ci sta convincendo nel mio caso la risposta è sì questo è il discorso allora, io penso, allora, io uh, a questo punto della stagione non mi sento di dire eh, che Clotet sbaglia a pensarla in questo modo, mm, anche perché sicuramente è molto più formato di, di tutti noi per poter fare dei ragionamenti anche un po' più complessi. Ma eh, io però in realtà la classifica la guardo, cioè il fatto che la SPAL eh, possa fare un intero girone, sto ragionando per assurdo un intero girone in zona play out o poco sopra, secondo me, comunque anche psicologicamente, perché è inutile che tutti dicano non guardo la classifica, perché si sa che tutti la guardano, sta classifica, giocatori compresi. Eh, se tu sai di essere in una situazione piuttosto che in un'altra, è inevitabile che la cosa ti condizioni. Eh, ti condiziona le partite sapere sì. che perdi una partita piuttosto che una partita non che usare non, perdere, non, non usare piuttosto che come comparativo perché mm, mm, mm. è usato come disgiuntivo va bene allora, eh, ho capito certo, che sei un ingegnere per... in però non va bene esatto, esatto, eh, esatto. Io posso ragare, tutti. ma dai è un grande problema il piuttosto che dai, esatto va va esatto, esatto. bene, bene che piuttosto che, che. Eh, dire una cosa piuttosto che l'altra adesso lo dirò sempre eh, È inutile che si dica no, perché qua facciamo anche cultura ovviamente Beh, no io non faccio cultura non comunque sì. eh, lasciami finire che mi interrompi sempre poi mi sì. fai sì. il filo adesso <ride> sono concentrato guarda <ride> che la muta muto, metti in... <ride> esatto Rondin mutati anche te Marto Fammi finire, eh, perfetto e quindi in realtà la classifica la guardano tutti. Quindi ehm, essere in una posizione piuttosto che in un'altra, secondo me, fa una grandissima differenza psicologica. Sia per noi, che scriviamo, e magari i nostri giudizi possono essere condizionati, ma sia sì, anche per i giocatori che vanno in campo. Adesso, Rondin, puoi dismutare. Molto bene, grazie. Ma ti rimesso in muto davvero? Certo, così, così per, per, per dare un segnale a Leo. Vabbè, visto che qualcuno ci chiede eh, del mercato, eh, a la punta? Siamo di nuovo lì? Dopo un anno, anche sì, meno? Siamo ancora no, lì? No, perché, perché eh, Alessandro Sovrani ha già lanciato la volata da, da, da almeno dieci giorni. Eh? Anche oggi è tornato su questo tema. Ragazzi, a punta, sì, perché finché la, la punta <ride> non tu? arriva, sì, gol eh, la punta sì, per forza, perché eh, adesso Colombo eh, è, una è una scommessa che è andata bene. Dicià, esatto, a punta, eh, però eh, <ride> è bellissimo! Io spero tanto che segni che continui a segnare bellissimo. a raffica, perché se si incippa Colombo sono cazzi amari. Eh, secondo Beh, me, l'hai detto in prosa, l'hai eh? <ride> detto in prosa proprio. Sì, l'ho detto in... sì, stasera sono sorriso. Eh. Eh, quindi, secondo me, sì, ma ci vuole questa punta perché semplicemente quella punta che eh, l'attaccante di riferimento, che fa tutta la differenza del mondo, non è ancora arrivato da, da qualche anno mm. a sta parte. Quindi mm. ci vuole eh, l'ha detto anche eh, sempre riprendendo l'intervista di Tarantino eh, mm. sul Carlino, che fa anche rima. E, mm. quindi, si, si stanno anche loro orientando in base a quello che è poi il gioco di Piclotet in, in un modo o nell'altro si stanno anche loro orientando una cosa diversa quindi si sa ah, che ci vuole appunto il problema è se riescono a prenderla economicamente ecco, allora perché c'è un commento di Mauro dice se a gennaio prendessimo Mancuso allora sì che andiamo in playoff allora, intanto una roba eh, Mancuso, avere Mancuso e Mancoso nella stessa squadra io no, direi no, anche, no, anche no, no perché diventa un unico non ce la potrei fare Seconda domanda, vorrei fare un meme con la faccia di pet Carroll eh, e la frase al t. no? Perché cioè, anche oggi pet Carroll pubblicava su Instagram, eh, non so se li avete visti, i post di lui in spiaggia da qualche parte nei Caraibi, cioè veramente quest'uomo è, è, è il nostro mito. Dobbiamo fare eh, pet Carroll daily, cioè sullo spallino, e ogni giorno la vita da sogni di pet Carroll. Ma al di là di Comunque, questo, no, scusa, sì, il commento sì. di Alessandro, ingaggerei i sovrani a far la punta. Sovrani in una conferenza stampa poco tempo fa, a microfoni spenti, disse che lui dieci minuti ce li ha. Se, se, se c'è bisogno, <ride> lui si sente un numero, però lui si sente più un numero dieci, da quello che ho capito. Io allora, okay. l'ultima okay. volta che ho visto giocare Sovrani, sono tra una partita stampa. Come contro, quei giornalisti o... contro Spalda. Spal. Spal. Perché non esatto. si fa più questo cose? Federa... Eh. Che anno era, che non mi ricordo. Eh... L'ultimo eh. anno che l'abbiamo fatto è stato il 2017, mi sa. C'erano già semplici. Eh. Sì, sì, c'era semplici da un pezzo, sì, sì. Eh, mi ricordo. Io non me lo ricordo così in forma sovrani. Eh, quindi... Beh, magari eh, negli ultimi quattro anni si è tirato a lucido, che ne sai? <ride> eh, sì, sì, vabbè. Io non l'ho mai visto tanto. Piero dice: Lei, appunto, eh, sì, mm. è un PESCLACVOL. Sì, è vero. Eh, allora è chiaro che eh, se si va avanti con questo sistema di gioco in cui giochi con due centravanti. Ci vuole anche perché latte tornerà se va bene tra un mesetto se non, se non anche un po' di più e intanto passando scrive sottotitoli di ogni post di pet carroll ciao poveri Sì, esatto con finale, poveri con la y finale poveri con la y finale dovrebbe cominciare a mettere l'hashtag ciao poveri eh, giusto per, per arriverà, arriverà anche quello, dai. speriamo eh, magari gli manderò un messaggio su su questa avenida ne dice pat ha fatto un posto di millanta 1300 appartamenti ma non è che millanta è che lui è, è presidente, anzi proprietario, fondatore di un'azienda che, che fa quello di, di lavoro cioè eh no. eh, la Carol o Org Organization eh, quindi sì, è, è probabile che ne abbia anche di più in realtà ehm, per quanto riguarda la punta, torniamo sul tema ehm, è chiaro che allora, anche eh, nominai Tarantino, Tarantino ha detto Stiamo ragionando, quindi la SPAL sta considerando le sue mosse da fare a gennaio, soprattutto nel reparto d'attacco, ma mi sento di dire anche negli altri reparti, cioè, perché c'è la volontà di sistemare un po' questo organico, renderlo un po' più solido, un po' più affidabile di quanto no, non sia adesso, anche perché ricordiamo che la squadra è stata costruita in fretta e furia ad agosto praticamente, quindi alcune scelte sono state un po' forzate altre eh, hanno rappresentato delle scommesse. Quindi adesso a gennaio, nei limiti del possibile, perché a gennaio non è che si muovono tutti questi giocatori, si vorrebbe provare a dare una sistematina. La punta potrebbe arrivare, a prescindere dalla situazione di Rossi, perché Davide ci chiede, Pepito si sta allenando? Sì, si sta allenando, però da quello che ho avuto modo di capire, da, da, dai racconti di chi lo vede, è indietro, indietro, indietro quindi mh, prima di vederlo in campo ammesso che si riesca a vederlo in campo passerà un bel po' di tempo intanto Beh, qualcuno scritto: ciao poveri ehm. col profilo dello spallino non so chi eh, vabbè. Ah sì? ci hanno hackerato io, ah l'hai scritto sì. tu pensavo ci avessero hackerato vabbè. Okay, no, no, no. Bene. Eh, chi ci chiede forte del Venezia che sia forte, che sia mancuso che sia la mantia eh, il, il comune denominatore è questo per farli scendere di categoria Uh, devi fargli un triennale e, e magari pagare anche il cartellino come direte che... Francesco con il barino al, pagati, eh. al lo pagati, esatto <ride> detto questo tutto credo dipenda da, eh, da giù Tacopina perché se Tacopina arriva tra un mese anzi lui dovrebbe tornare eh, già il 16 se non ricordo male eh, o il 17 quindi la prossima settimana perché poi sono qui... un secondo po condiviso con lui? No, no, mi sono informato. Perché ho chiesto alla ah. SPAL di avere il tacco calendario, eh, cioè per, tacco sa, per calendar. sapere quando... tacco calendar per sapere quando mm. sarai a Ferrara, perché così ci regoliamo. Perché quando ta non c'è, eh, la stampa può stare serena. Quando ta c'è, ci sono 2000 eventi in giro, eh, interviste, Madonne varie, quindi bisogna sempre stare un po' con le orecchie con le orecchie eh, eh, in alto ma detto questo eh, dipende da cosa dirà lui, cioè se lui arriva qua tra un mese dice, ragazzi sì, ok, ci sono 2 milioni per fare il mercato a gennaio, la punta la prendi 100%, non ci sono dubbi um, però anche lì bisogna capire con che tipo di accordi insomma, perché anche l'anno scorso si è andati dietro la Dio per, per tanto tempo, poi arriva il Monza e dice no, lo prendo io come eh, il Duca Conte che va al casino con Fantozzi che vede che Fantozzi vince con le quattro fische, dice, setta moi, eh, sì. Galliani fa così, vede che cioè, la spazio prende forte, va dal Venezia e dice, ti do un milione in più, setta moi. Ecco, adesso lo prende lui per farlo per fargli fare la muffa in panchina. No, ma perché è questo che succede. Va bene, con, eh, eh. con D.O. la storia è stata un po', un po più tripolata, insomma. Cioè, diciamo che c'è stato un mix tra la furbita di Galliani, forse la... Eh, L'ingenuità, ah, in senso positivo, di, di Damuner. insomma, io credo che un errore di questo tipo la SPAL non lo faccia più, ecco, sì, quello era l'obiettivo di mercato. Eh, speriamo, allora. Tacopini ehm, allora. è un presidente senza portafoglio, tutto dipende dai soci che può trovare oltre a che Parzialmente vero. Eh, No, no, dico che in realtà non è vero che è un presidente senza portafoglio, perché è la non prima vogliamo... esperienza in Italia in cui lui comunque investe anche parte di, de, del suo patrimonio, quindi diciamo che galupini, sicuramente... Gallupini però... del Renate, non lo so, Sara, cioè, perché l'anno scorso era venuto fuori questo discorso. No, perché poi c'è questa suggestione ogni tanto che emerge nelle discussioni Facebook, No, ma non c'è un bel bomber di serie C che costa poco, che possiamo prendere... Stai Beh, parlando di sì. Moro? No, non sto parlando di Moro. Però eh, sono, ci succedono queste discussioni. Però, se vogliamo parlare di Moro. Eh, intanto, Mattia Permine c'è Caio e Giorgio dalla Juve. Mi diciamo, sembra un po' difficile, sinceramente, questo qua un giocatore che è anche un po' un, un hype internazionale, eh, non lo so, rischia di essere un nuovo Sebastiano Esposito, ma non credo neanche che la Juve lo dia in prestito, perché anche perché la Juve davanti è davanti, pensa abbastanza male. ehm dicevo uh, ah, come Valotti, com Valotti dove è finito? in panca, sì, sì Valotti sì. È, è, è spesso in panca anche perché ha problemi fisici in realtà non è solo cioè, per, perché se stesse bene giocherebbe titolare inamovibile nel Monza il problema è che ha sempre qualche problemino e quindi è un po' limitato però ecco eh, hai nominato Moro Leo mm, eh, allora mettiamo, vediamo, mettiamo un vecchio adagio che eh, spesso si legge o si sente nei bar eccolo qua via da Ferrara tutti i fenomeni eh, perché eh, allora abbiamo appena pubblicato un articolo anche su Strefezza che ha fatto gli stessi gol di Colombo Moro che ne fa 13 in, in 11 partite in Serie C eh, Jacopo Sala che spacca la porta e lo, lo Spezia vince 1-0 col Torino eh, insomma se ne vedono di, di, di, di, di, di, di tutti i colori Ehm um, Rimpiangiamo Strefezza? Beh, chiaramente sì. Strefezza è un giocatore che in questa spalla, ma in qualsiasi altra squadra di Serie B perlomeno, eh, giocherebbe titolare. Tra l'altro quest'anno gli sta dicendo particolarmente bene perché... Eh, vabbè. C'è un, un vecchio detto che dice «Tira una merda, viene una torta», praticamente. <ride> Stasera è un Lo Leo sì, le, in licenza poetica. Sì. Sì. Esatto, però, però ci siamo capiti. Nel senso che eh, è un giocatore che è importante per una squadra di Serie B. Poi il mm. fatto che eh, come dire, la spalla abbia intravisto in lui delle buone possibilità, sia reso protagonista, eh, ancora nell'ultimo anno di, di Serie A, in maniera un po' fortunosa, eccetera, eccetera, è un altro discorso. Comunque, l'anno scorso, strefetta il suo l'ha fatto. Cioè, per certi versi, forse era l'unico che in alcune partite dava l'impressione di poter combinare qualcosa. Poi, il fatto che la SPAL abbia fatto bene a venderlo è un altro paio di paniche. Perché in, in mezzo c'è stato il delirio in quest'estate. Cambio di proprietà, strategie diverse, interruzione sotto ogni punto di vista. Quindi... Probabilmente, eh, da, se guardiamo sul punto di vista tecnico, chiaramente sì che ci manca la strefetta, eh, mancherebbe a tutti. Dal punto di vista finanziario, però, a quanto pare, la spalla ha fatto bene, perché in quel preciso istante lì non poteva permettersi di tenere un ingaggio eh, pesante come il suo, stiamo parlando di 600.000 euro, che non sono una cifra enorme, però eh, nell'ottica del ringiovanimento che era anche eh, una, un obiettivo non solo della vecchia proprietà, ma anche della nuova, la Spal quello doveva fare. Quindi eh, è chiaro che adesso è facile dirlo, ah sì, l'avremmo dovuto tenere, eh, come Valotti. Eh, la è andato a Lecce e sta facendo un disastro, Valotti noto eh, fatto no. male e Monza sta facendo poco. Infatti, il Mozara starà pensando: cavolo, l'abbiamo pagato un, un mucchio di soldi e non sta esatto. combinando niente. Sì, no, infatti, non, non c'è mai una non, non c'è mai una un, come dire una legge precisa su queste cose, un, non, è, non sono formule matematiche. È chiaro che l'accezione di strefezza, l'abbiamo spiegato, nasce da diversi eh, elementi, cioè uno lui che voleva andarsene, o che comunque non, non aveva intenzione di considerare un rinnovo di contratto. Che eh, Tarantino l'ha detto anche oggi nell'intervista con Maro Malaguti la SPAL avrebbe anche voluto provare a rinnovare il suo contratto e lui non aveva intenzione di rinnovarlo quindi prima roba, se un giocatore non vuole restare lo dai via come hai dato via Valotti, come hai dato via Murgia in prestito, come hai dato via Beriscia che già l'anno scorso non ne poteva più di stare qui insomma, quando un giocatore vuole andare meglio che vada poi c'è un tema, cioè che eh, la SPAL eh, in quel momento aveva bisogno di risorse e, e ha, ha impostato una squadra con tanti giovani per prendere i contributi di Lega per il minutaggio, che con strefezza non avresti preso. Moro è una storia diversa, perché eh, Moro andava riscattato entro il 20 giugno, in quel momento eh, di Tacopina si era sentito solo parlare per via del caffè che è andato a prendere con Gazzoli, ma eravamo ancora lontani dal chiudere una trattativa con i Colombarini. E i Colombarini, quando c'è stata ora di dire cosa dobbiamo tirare fuori per Moro, era quasi mezzo milione, detto, no, guarda, con tutto il bene che possiamo volere alla spalla, no. Eh, a meno che il 20 giugno qualcuno non fosse arrivato dalla SPAL con un bel pacco di soldi e avesse: Ti compro Murgia. Allora sì, avrebbe riscattato Mora. Ma visto che Mo M Murgia è dovuto sostanzialmente parcheggiare a Perugia, pagando parte del suo ingaggio, direi che non è andata benissimo. C'era anche di Francesco, stessa. che anche lui se ne, è, se ne è andato a fine agosto, e per fortuna so. che sta facendo dei gol. Eh, sì, tra l'altro, però comunque era in una situazione la SPAL che obiettivamente non poteva. Eh, rifiutare, tra l'altro ci sono diversi commenti che mi hanno visto sì, sono belli, volevo... sono belli, eh, sono belli. Infatti sì, ne leggo un paio allora intanto ci dicono che te domina in Bulgaria è vero e Leo poi ci dicono che la Scandinavia ti ha fatto pensa bene pensa che campionato bulgaro che, che roba deve essere <ride> <ride> vabbè e, quindi Leo dicono che la Scandinavia ti ha fatto bene è vero Assolutamente, sì. poi si chiedono con la vita 20... cioè, cosa, cosa potevi prendere andando in Scandinavia a novembre? Leo, cioè, cosa aspettavi di andare sì, la... sì, no, no. in costume? No, per le imprecazioni che ho detto, che, che, mm, che vabbè, va. Mamma mia. Marco dice Strefezza non voleva rinnovare, quindi hanno dec ha deciso di, di accettare l'offerta del Lecce. Massimiliano dice: Dite a Taco che se vuol fare dei soldi di mettere su... <ride> meglio, di, meglio di Novala. Ah, sì, è vero come... che è di Andrea Sartini. Mm. Ah, con la vendita di Strefezza, Colombarini ha preso un greggio di alpaca. Tra l'altro c'è l'Alpaca Festival il 20-21 novembre a Vicenza, è vero, quindi è vero. Eh, mi aspetto di vedere la Francesco Colombarini. Ehm, allora, eh, sec, quanto, sarebbe bello, no. scusa, quanto sarebbe bello un tridente Colombo Strefezza latte, latte Latte? Moro, la B è tutt'altra cosa rispetto all'Allegra Pro. Sì, eh, però Moro, se ce l'hai in casa, intanto eh, lo usi come punta di scorta e vedi un po' lo fai crescere. E poi comunque intanto prendilo eh, perché al limite la SPAL poteva prenderlo e dire ok lo mando in C e se torna indietro che ha fatto 20 gol in Serie C a fine stagione lo aggreghi o se no vai a incassare il profitto, quindi sarebbe stato meglio tenere però insomma le, le circostanze sono chiare, non c'erano le condizioni e vabbè adesso il, il, il Padova si sta mangiando le mani perché questo ragazzo qua sta facendo sfracelli eh, altrove, mentre il Padova ha degli attaccanti che, a parte Ceravolo, che conosciamo bene, non è che stiano particolarmente brillando um, ho visto un commento prima che mi interessava, a ah, Farias del Cagliari dice Mattia, mh, non so no, credo che la spalla andrà alla ricerca di un attaccante più di struttura perché comunque a Farias è un attaccante esterno una seconda punta mh, mh, più, mh, la spalla già ha giocato in quel ruolo lì, quindi non, non credo um, Avevo visto un commento che mi interessa. Ah, ecco, ma quello lì che abbiamo preso in prestito da Real, lì, Bagai. Allora, Bagai è Ayubabu. Um... <ride> no, allora, non credo lo vedremo, ragazzi. Non credo lo vedremo. Cioè, io perché vi continuo a dire che, che non credo lo vedremo. Sono così negativo perché questo è un giocatore che tanto ci è stato detto esplicitamente, neanche, neanche in Camera Carità, ci è stato detto esplicitamente, tanto la Marta se ne va. Ehm, è scappato il gatto. Cosa è successo? C'è un, una crisi. Oh, in oh, modo, oh. Ok, Marta, cosa è successo? Dici cosa è successo, Marta? Eh no, sei il gatto che voleva entrare. Scusami. Ah, vedi che ho preso, che ho detto la cosa giusta. quasi. Ehm, allora, Bagai, ha detto a Bu. Eh, non credo, lo vedremo perché ci è stato detto esplicitamente a suo bagai. tempo che questo giocatore è stato proposto alla SPAL assieme ad altri due da parte del, del Real Madrid, e, e la SPAL non ha neanche avuto tempo di vederlo di persona, cioè hanno guardato dei filmati e hanno detto vabbè questo qua sembra il più bravino, prendiamo questo ma è un giocatore che, che non, ha, non ha niente da offrire in questa categoria in questa categoria, poi non so se a gennaio lo manderanno a giocare uh, alla Virtus Verona o dove in Serie C, non, non ho idea è però è come l'intesseramento di Genegnocchi uh, al Paro, <ride> siamo lì eh, siamo, well, lì. siamo, lì. siamo noi... lì no no siamo perché Genegnocchi anche... è entrato una partita di campionato, no, non ha fatto no. qualche minuto, no? No, no, no. no. Peccato, peccato. E prima e... che fuori un altro argomento, volevo chiedere… Eh, a... Ma ormai siamo quasi alla fine. Eh, proprio per questo. Volevo chiedere a Sara e agli uh, altri che mi danno la mano di cominciare mm. a pensare perché tra un po'… Ma no, mercoledì... mercoledì… Cosa, no? Cosa? Siamo di... mercoledì prossimo, direttamente. Ma sì, sì. Leo, abbiamo un'altra un diretta prima della partita. Mm. Ah, va bene, va bene. Allora… Ah, va bene. Anche perché vabbè. non sappiamo neanche eh, chi, chi, chi ci sarà, non ci sarà, Che gente eh, sente rotti, cioè, no, per carità. Vabbè, vabbè. E, mm, allora, eh, mm, mm, a me piace tantissimo Rodriguez del Lecce, che è un altro ragazzetto giovane, se non sbaglio, del 2000, ma il Lecce gioca per là, non ce vedranno mai, credo anch'io, di non, non, non dubito seriamente che il Lecce se ne eh, liberi. Um, che, no, anche il discorso su Abu, cioè è chiaro che è un'operazione... Eh, Tacopiniana, cioè come ha preso Zuccolini a cui lui vuole bene e come ha preso Rossi in cui lui crede ma penso mh, voglia magari provare a svilupparne il nome e la fama anche su altre cose che, che sono extracampo e via così eh, direi che è un'operazione di quel tipo quindi che, che presuppone una collaborazione con il Real Madrid vedremo cosa co co comporterà. Ricorda che se gli stai simpatico al tacco e ti metti in forma potresti andare anche sempre il prossimo anno. No. Eh, no, okay. però no, okay. no. No, no, però no. Però se vuole pagarmi il biglietto per le amichevoli della Spagna negli Stati Uniti la prossima estate, non Molte. dico di no. Eh, però devo fare il passaporto. Vabbè, questo è un altro discorso che, mm. che magari affronteremo in un'altra diretta. Piero ci dice pe pensate che Tian possa andare in prestito a gennaio? Eh no perché eh, cioè io penso di no poi non lo so perché mh, vorrebbe dire intanto eh, un po' declassarlo e un po' eh, sconfessare una, una strategia che è quella di valorizzazione dei giovani allora Tiam è tra i pochi giocatori diciamo giovani perché comunque 98-23 anni che è sotto contratto con la SPAL di proprietà della SPAL mi sembrerebbe strano lo mandassero a giocare in Serie C perché vorrebbe proprio dire in B non sei in grado, va in C e gioca non credo, succederà tribunale sullo stadio, cosa ci dice? domanda per Leo ma eh, in realtà non ci sono novità in, imminenti nel senso che in questi giorni la Spalla sta lavorando a quel famoso progetto, si spera che arrivi l'autorizzazione per cominciare i lavori, Leo ho preso il tuo posto perché tu sei stato via, non hai tempo, non hai avuto tempo di aggiornarti, ne sono certo no, no, eh, dalle informazioni eh, che ho eh. avuto modo di raccogliere, la SPAL sta lavorando se, con discrezione per, per provare a convincere eh, l'ingegnere Pellegrino a dire: oh, dai, dai, va bene, facciamo questi lavori e, e risolviamo la storia. Vedremo comunque di darvi un aggiornamento la prossima settimana. Senz'altro, nel concreto, va bene. Leo, ti vedo, ti vedo provato, quindi secondo me possiamo andare anche verso la fine, tanto abbiamo fatto tre quarti d'ora. Fatti bene parlando abbiamo di… Abbiamo fatto di... un minuto e cinquanta di quello che avevamo pronosticato. Di quello che avevamo messo in preventivo. Adam. La nostra <ride> e... posso portare a casa. <ride> esatto, la portiamo a casa. Eh, quindi ricordiamo che questa diretta non è sponsorizzata da nessuno, quindi se qualcuno volesse sponsorizzarla, benvenga. Benvenga, noi siamo felici e i prezzi sono molto modesti, molto modici. Eh, Leo è provato dalle scandinave, eh sì può essere, non so, ma è meglio, è meglio non commentare queste, queste indiscrezioni, le scandinave sicuramente hanno il loro perché, eh, direi che ci possiamo fermare qui per stavolta, torniamo mercoledì, eh, vediamo con quale formazione, vediamo se riusciamo a, a trovare un ospite che non rifiuti i nostri inviti, eh, ecco Viviani, vi sponsorizza. Sponsorizza. Eh, allora, posso, posso fare un inciso che, che ci costerà comunque il prolungamento del blocco con quello che prende Viviani? Se vuole sponsorizzarci, anche con l'1% di quello che prende in un esatto. anno, guardate no, che, noi siamo tutti contenti. Cioè, uh, Chiede una sponsorizzazione a Carol. Se Carol, eh. torna, se Carol torna in Italia, gliela chiediamo Magari. e facciamo però la rubrica Carol Daily. cioè eh, in cui ogni giorno commentiamo la sua vita per da, sbo me. da sboccione eh, no, quello che... non lo posso accettare se facciamo una rubrica Figurati dedicata certo. vabbè non so magari lui è uno che, che, che ha interesse ma non lo so vabbè. comunque vediamo eh, niente, grazie Marta, grazie Leo e ci vediamo tra una settimana grazie a voi fa... mercoledì prossimo ciao a tutti ciao. Ciao. Ciao.